Levante si svela, il nuovo progetto prima di X Factor 11. Levante il nuovo progetto prima di X Factor. La cantautrice Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, si unirà a Fedez. Manuel Agnelli e Mara Maionchi in veste di giudice durante la prossima edizione, lundicesima, del talent musicale X-Factory in partenza su Sky 1 dal 14 settembre. La cantante si è fatta conoscere dal pubblico, tre anni fa, con il brano Alfonso, per poi arrivare al successo soltanto con i brani più recenti Non me ne frega niente e Pezzo di me, duetto con Max Gazzetti. Voci sempre più insistenti affermano che nel suo futuro ci sarà una collaborazione con l'apprezzatissimo cantautore Tiziano Ferro, che sembra intenzionato ad averla nella versione acustica dei mestiere della Vita, che sarà, molto probabilmente, pubblicato in autunno. La collaborazione arriverebbe dopo il tenero duetto con Carmen Consoli, nel brano Il Conforto, con Terranea di Levante. Alla quale la cantante è stata spesso paragonata. X Factor 11, Levante dichiara, non parteciperei mai a un talent. Per molti la scelta di Levante, dopo la fatica fatta per farsi riconoscere nel panorama musicale, di diventare giudice di X Factor è sembrata un azzardo e la cantante, in un'intervista rilasciata a Il Giorno, ha parlato del suo rapporto con i talent. Sette anni fa era stata chiamata per fare un provino proprio per X Factor, ma aveva rifiutato perché riteneva che non fosse il momento giusto, essendo uscita da un periodo difficile che le aveva fatto desiderare soltanto di andare via lontano. Sicuramente un reality le avrebbe permesso di accelerare la sua carriera, ma la gavetta l'ha fortificata da un punto di vista emotivo. Anche se è inutile chiedersi sempre come sarebbe andata se avessimo fatto una determinata scelta. Levante ha inoltre ammesso che non parteciperebbe mai a un talent, ma riconosce che essi rappresentano realtà importanti per la musica di oggi ed è proprio grazie a questa considerazione che ha accettato il ruolo di giudice.